Ho sentito parlare del grande Cosmir. Un avversario davvero potente. Ah. Frecciamento. Oh. Oh. Oh. Oh. Yeah. frecciamento! Frecciamento! Frecciamento! Frecciamento! <ride>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 Che festa! Oh? Oh? Yeah! Combatti! Harry Kane! Salve guardiani! Ehi, dove sono i guardiani? È per questo che ti ho chiamato. Vedi, sono stati catturati. Oh? Posso continuare a giocare? Non vedo perché no! Super forte! Uh! Pensate di poter scappare da me? Ora voi i poteri, Omega. La gialla all'oscurità! Andiamo insieme! Oh, ciao, bruttezza Mi ero scordato di te E anche di loro Ha ragione Se il sigillo scappa un'altra volta I nostri amici saranno spazzati via Esatto Quindi arrendetevi subito Oppure li spazzerò via io stesso Voi, pagliacci, avete cercato di giocare con troppe cose insieme Ha ragione Ciclone esplosivo! Casa! amico mio corri gormiti, giù i fili chi mi fermerà legend of fate legend